Gormiti, ottimo lavoro, guardiani! Questo cannone è stato creato per i Solark, ma se riuscissimo a indirizzargli le nostre energie. Avete sentito, ragazzi? Furia dell'oceano! Artiglio distruttore! Sì, niente può arrestare la potenza del caos No, no non gli abbiamo fatto niente no, Con quel frammento i suoi attacchi sono troppo potenti io potrei riuscire a togliergli quel frammento. Pessima idea, Trek. Già, è una vera follia. Questo non è nel tuo stile. Organizzare piani non fa per te, Trek. Solo un guardiano del cristallo può riuscire ad afferrare un frammento del cristallo. Stavolta tocca a me. Non c'è altra soluzione. Trek! Adesso non hai più scampo, Gormiano! Gormiano! Stai forse venendo a portarmi il tuo frammento? No! No! Sono venuto a prendere il tuo! Ha preso! Io ci sono riuscito davvero! Ma bravo! E adesso che cosa pensi di poter fare, minuscolo Gormiano? Beh, non ci avevo pensato finora! Ragazzi! Ci pensiamo noi, Trek! No. No. No. Hello.